Salve a tutti, parleremo oggi di raccolta differenziata. È opinione comune che una buona raccolta differenziata faccia diminuire i costi a carico dei cittadini. Questo è vero, ma perché accada è indispensabile che sia previsto nel rapporto con l'azienda che effettua la raccolta il giusto contratto. Faremo riferimento ai dati reali del 2014 ricavati dal MUD depositato. L'igiene urbana ricava dallo smaltimento della frazione differenziata del nostro rifiuto un margine considerevole di guadagno. In una tabella riporteremo codice per codice ogni singola voce differenziata e vedremo come questa porta esclusivo vantaggio alla società che effettua la raccolta. Nella prima colonna della tabella riporteremo il codice CER del rifiuto e la sua descrizione. Seguiranno nell'ordine. Il totale dei chilogrammi smaltiti nell'anno. La tariffa a chilogrammo che l'ente riconosce all'azienda, quale costo di smaltimento. Quanto l'ente ha pagato in totale per smaltire la frazione. Il prezzo reale al chilogrammo a carico dell'azienda. L'eventuale prezzo di vendita al chilogrammo per i prodotti riciclabili come il vetro, la carta e la plastica. Il totale della spesa a carico della ditta per smaltire la frazione l'eventuale ricavato della vendita ed infine il margine utile per l'azienda tra quanto incassato dall'azienda stessa da parte del comune e quanto effettivamente speso. Quelli che vediamo ora sono i dati che si riferiscono a quelle frazioni differenziate che possono essere riciclate. Per questi materiali l'ente non riconosce all'azienda nessun costo di smaldimento ma il ricavato della vendita dei materiali resta a beneficio dell'azienda. I dati si riferiscono agli imballaggi, ai materiali misti, ossia plastica e metalli, alla carta e al cartone e infine al vetro. Interessante notare come il maggior utile si ricavi dalla vendita della plastica che al prezzo di 300 euro a tonnellata fa realizzare all'azienda un'entrata di oltre 156.000 euro a fronte di 521 tonnellate raccolte nell'anno. Notare pure come oltre 600 tonnellate di vetro fruttino soltanto 24.000 euro. Le voci di materiali differenziati che andiamo a considerare ora sono quelle per le quali l'ente paga all'azienda un costo per lo smaltimento. Guardiamo una riga per tutte e osserviamo la prima, quella relativa all'umido di cucina. Nel corso del 2014 sono state raccolte oltre 6.384 tonnellate di umido. L'ente riconosce all'azienda per smaltirlo 139 euro a tonnellata il che equivale ad una spesa per lente, ovvero un'entrata per la ditta, di 947.195 euro. Dal momento che il reale costo per smaltire l'umido è di 100 euro a tonnellata, l'azienda spende 683.402 euro, ricamando un margine netto per questa frazione di ben 263.793 euro. Osservando le altre righe si può vedere quanto sia caro il prezzo riconosciuto per lo smaltimento di un frigorifero, quasi un euro al chilogrammo, per non parlare dei medicinali scaduti per i quali l'ente riconosce un prezzo di 1,40 euro al chilogrammo. Pur essendo particolarmente costose, queste frazioni non sono quelle che formano l'utile per la ditta. Oltre quanto già visto per l'umido, questa ricava quasi 160.000 euro dal verde delle potature e 108.000 euro dallo smaltimento degli ingombranti. La riga relativa al legno che vediamo ora costituisce un'anomalia rispetto al resto, perché, pur essendo il legno un prodotto rivendibile, il suo prezzo di mercato è talmente basso, si parla di 10 euro a tonnellata, che l'ente riconosce all'azienda un costo per lo smaltimento pari a 99 euro a tonnellata. Un costo totale a carico dell'ente è stato nel 2014 di 5.207 euro che ha procurato all'azienda un doppio ricavo per oltre 5.700 euro. Vediamo ora le ultime tre voci dei materiali riciclati. La prima è relativa agli inerti che l'azienda non raccoglie ma realizza dalla bonifica delle discariche abusive. Per gli inerti l'ente ha pagato nel 2014 3.369 euro. Le ultime due righe si riferiscono alla raccolta indifferenziata e ai residui della pulizia delle strade. Entrambe queste frazioni sono conferite alla discarica della puntina ambiente ed il costo è a totale carico dell'ente. La ditta si limita alla raccolta e dal trasporto fino alla puntina ambiente. Andiamo ora a sommare le colonne relative ai margini utili ricavati dall'azienda. Da prima la colonna relativa ai materiali rivendibili, da cui la ditta ricava nel 2014 262.878,11 euro in totale. La somma derivante dallo smaltimento delle altre frazioni è invece quasi doppia della prima l'azienda ricava un utile di 541.442,55 euro centesimi. In totale, il regalo che l'ente fa all'azienda ammonta in un anno, il 2014, a 804.32066 euro centesimi. Sono proprio questi ricavi che fanno sì che la raccolta differenziata costituisca un vantaggio economico per i cittadini. Meglio differenziano e più risparmiano con la Tari. Purtroppo, ad avvantaggiarsi della diligenza dei cittadini ad Ardea è solo l'igiene urbana. Quasi un milione di euro che il signor Bonaventura certo avrebbe potuto impiegare meglio.